Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove ti faccio vedere come utilizzo io i UA nella mia pedaliera. Nello scorso video, se l'hai visto, quello dove paragonavo i due UA, li facevo vedere così come funzionavano. Per il mio segnale che ho deciso di inserire in pedaliera, ho fatto una cosa leggermente diversa, nel senso che uso sempre un UA, eh, però vado a sdoppiare il segnale. Qua infatti vedrai un pedale, questo della Morley che mi va a prendere il segnale del basso e me lo può eh, sdoppiare <coughs> quindi io posso scegliere se utilizzare un canale oppure l'altro oppure tutti e due insieme quando vado a prendere il canale B io suono ho il suono del mio basso pulito e questo va direttamente eh, nel mixer perché a me piace comunque avere sempre il suono di basso bello bello presente il canale a invece se vado a selezionare il canale a mi entra in un loop dove cioè mi entra scusami nel nel wah, e poi nel, nella pedaliera che ho al di fianco che eh, serve per principalmente è una pedaliera per, um, per la voce, mi gestisce anche il segnale, sarebbe per chitarra acustica, io entro con un basso, ci metto un delay, e poi all'occorrenza, quindi anche il wah, quindi se senti... oppure anche col wah... Sulle frequenze medio-alte perché appunto io non lo devo usare da solo questo, questo segnale, ma lo vado a mis mischiare, mixare con il segnale B. Quindi io ho il B quando vado a fare gli accompagnamenti, inserisco anche la e due suoni si vanno a miscelare uno con l'altro quindi avrò sempre la ciccia del mio basso sotto però sopra ho anche un delay e e all'occorrenza mi servono per le parti solistiche in cui però non voglio perdere il mio suono di basso sotto ritorno col mio basso normale quindi dove ho, ho da fare accompagnamento lo faccio col suono normale dove devo andare a fare delle frasi un po' più solistiche allora vado a, a inserire il, il canale B in, in maniera da avere questi due suoni possibili eh, questo è quello che, che utilizzo io con il mio duo quindi saluto Ferruccio Fusetti se ci guarda eh, in cui suoniamo appunto basso fretless chitarra e voce riarrangiamo brani dei Queen soltanto per, per duo. e questa situazione mi è, mi è molto utile avere questa questa configurazione. Grazie per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a presto Carlo!